Ciao, come va? Mi sono, non c'è l'orologio, ma ho detto prima che sono le, le 8 e passa sono qui a Talent Garden Genova sono tutti andati via sono tutti a mangiare io approfitto invece per, per registrare questo, questo messaggio questo video messaggio perché sto lavorando su nuovi concetti importanti del, del personal branding come del beauty personal brand. a tale proposito Um, mi sono ricordato giorni fa una, un regalo che mi fecero un gruppo di allievi circa 15 anni fa durante un corso Beauty Fit a Novada e su questa maglietta c'era una frase, c'era una stella molto bella, c'era una frase di Nietzsche che diceva bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante e questa frase mi è rimasta impressa cioè pensato per tanto tempo e ora che mi dedico al personal branding alla valorizzazione eh, gli ho dato un significato molto forte e molto potente, perché eh, vedete spesso è quando eh, sentiamo che c'è dentro di noi qualcosa che non va e chi più e chi meno tutti abbiamo questa sensazione, che in qualche modo siamo sbagliati, che c'è qualcosa che non riusciamo a sistemare, a mettere a posto, è qualcosa che ci rende diversi l'errore sta nel volerlo soffocare, nel voler fare in modo che questa differenza non esista e se facciamo così ci uniformiamo agli altri. Forse emotivamente ci sentiamo più a posto ma in realtà ci togliamo una parte veramente molto importante perché tutti i grandi personaggi, tutte le persone che hanno creato veramente qualcosa di nuovo, da scienziate, esploratori a uomini di, di, di azienda, no? Eh, Proprio perché avevano qualcosa di diverso, sono riusciti a fare in modo che questa situazione, questo caos, come lo chiamava Nietzsche, che gli generava energia, facesse la differenza. La nostra differenza è proprio il nostro caos. E noi possiamo scegliere due strade. O soffocare questo caos perché immaginiamo che possa generare un buco nero, oppure dare vita a questo caos e farlo diventare una stella danzante. È qui che noi dobbiamo scegliere che cosa fare di questa nostra energia, di questa nostra differenza. A questo punto, per quanto mi riguarda nel personal branding, io sono a caccia di caos, io voglio persone con caos e voglio che questa energia, questa situazione che non riescono a mettere a posto, gli dia quella cosa che è un fuoco, che è una, una forza fantastica che gli permetta veramente di fare la differenza rispetto agli altri. E quindi il messaggio che voglio dare, parlando di questa frase, del personal branding, è Cercate il vostro caos e quando l'avete trovato prendete il meglio da questo caos perché è quello che vi fa generare veramente qualcosa di straordinario, la famosa stella danzante. E quindi viva il caos e viva le persone che si sentono diverse e mi raccomando non commettete l'errore di voler essere uguali agli altri perché se siete uguali agli altri non c'è partita, ok? <ride> Ciao a tutti, buona serata. E sempre ricordiamoci la famosa frase, vuole solo chi osa farlo. Ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao.